La Bea l'altro giorno mi ha fatto questo taglio. Lei voleva lasciarmeli un pochino più lunghi sopra. Io però vabbè ho detto dai tagliamoli giù corti. Quindi questa volta è andata super. così. Sono casato ragazzi perché stiamo andando a ritirare una cosa che aspettavo e ci ho lavorato per penso sei mesi che tra coronavirus passaggi da di qua di là è passato un sacco di tempo spero che sia venuta esattamente come volevo adesso stiamo andando a ritirarlo vado in missione ragazzi eccolo vedere, non si può vedere, si può vedere? <ride> Vabbè ragazzi penso che ormai abbiate capito che sto montando una bici nuova, cioè è un cane di mountain bike. Però per lasciarvi un attimo di suspense mettiamo bianco e nero Guardate chi è arrivato! Hello guys! Lì da vedete c'è una ruota e lì c'è la bici montata, finita Dopo dall'ultima clip che avete visto Sono passati tipo una settimana praticamente Perché ah, niente siamo andati in un altro posto eh. Tra l'altro quel posto lo vedrete giovedì questo giovedì, giovedì prossimo su Red Bull. E poi magari lo vedrete ancora in un altro video che uscirà poi prossimamente. Se mi avete seguito su Instagram, e seguitemi anche su Instagram perché lì vedete tutti gli spoiler vari. An anche sul canale Viola di Alboreto. Ah, ok, quello viola. Lì fuori, ragazzi, lì fuori c'è la bici montata. Devo un attimo, cioè, se vi faccio subito vedere la bici, il video poi voi cliccate. Prossimo. Il prossimo, ragazzi, ed è finito. Salve! Dovete stare anche connessi perché questo video è una duplice Vi tengo proprio in ansia fino, fino al massimo Abbiamo bici nuova Seconda cosa annuncio finalmente come si partecipa nel giveaway Dei 50.000 iscritti perché abbiamo raggiunto 50.000 iscritti ragazzi <ride> Una cosa alla volta ragazzi Prima di tutto merenda Allora ragazzi oggi facciamo oggi, merenda Con i, con... i macro munch di Bulk Powder Vai. Oh my god Aspetta facciamo. Oh my god Incredibile Vab il toto quando stavamo facendo l'ordine di bookpad l'ho detto no ma io le strane non le mangio Mi piace di più ancora dell'altra Conchise, carne, strotti friabili e crema Adesso che ho iniziato ad andare da un nutrizionista Tra l'altro vi porterò prima o poi anche da questo nutrizionista E anche da questa persona che si è offerta da farmi da osteopata E grazie a lui ho trovato anche questo nutrizionista E a uno di voi ragazzi, uno dei miei iscritti la figata questi canali youtube È eh, che interagisci veramente con le persone E crei dei legami che magari non sarebbero mai potuti esistere è una figata per lasciarvi un po' di suspense prima devo tagliare un po' d'erba comunque ragazzi vi svelo un segreto per fare i pianetti vedete che qua l'ho grattato di brutto invece che usare il decedrito se lo usi un po' inclinato un po' storto potete arrivare praticamente fino alla terra qui. Di solito la mia GoPro si riempie d'erba. Faccio sempre lo stesso errore quando taglio l'erba. Sempre. Ragazzi, non tagliate l'erba. Qual è il segreto per non sporcare la GoPro. E questo è il risultato. Guardate qui che pulizia. Lo so già ragazzi che stavate scrivendo nei commenti. Usa il diserbante, usa il diserbante. Il diserbante è l'erba del pack. Non funziona. Sì, lo metti giù. Piove due volte, boom, ricresciuto quella prima. Poi se ci passi tante volte in realtà non cresce. Se invece come l'enea grossa, che non la usiamo tanto spesso, ci crescerebbe, ma alla fine in un attimo. Ed è perfetta. Selezione a caldo della bici nuova, perché non l'ho ancora fatta vedere nel video in realtà. Oh, come? Nel è lì? Com'è? Bella. Ma un po' di più di bello Qualcosa di no, descrittivo Sublime senza... Ok Tino com'è la bici? È tuning Tun? Bella <ride> Raga Sta arrivando l'uragano ovviamente Tra l'altro dal, dalla critica che avete visto poco fa È passata un'altra giornata Perché questo video ormai lo facciamo a giorni Ho detto Ieri ho tagliato l'erba Oggi giro Provo la bici sì. Buonanotte ragazzi Guardate <ride> cosa sta arrivando Appena arrivate vi ho scoperto un attimo Sta arrivando l'uragano Vabbè vediamo vediamo Cosa se riusciamo a combinare Però fortunatamente ragazzi Ieri sono anche andato a fare già delle riprese per presentarvi la bici quindi adesso vi lascio alle riprese che ho fatto ieri che sono fighissime e tra l'altro intanto che cercavo lo spot perfetto per fare le riprese mi si è illuminato davanti questo personaggio mistico sono venuto a fare due foto alla bici nuova guardate che ho beccato Oh fate i bravi Piteci, mi raccomando questo è un bravo ragazzo, è uno che fa dei salti da paura. Lo dovete seguire. Eh? Occhio ai tombini a livello, occhio a tutto. Eh? said heard about me you i welcome me join into those who toasted about me get no love for me boy see y'all started off with something just to get you annoyed y'all low your fans in my city well to be got homies California you dreaming California meaning got homies at in Boston they be hustling and scheming see me i got brothers in New York Kent, I know, DC England, Jordan Paris and Morocco i the bottle make your body wobble got chicks up in Turkey Allora avete visto amici bello oh. Riuscirai a parlare di giveaway prima del temporale o no? Adesso basta Adesso Facciamo basta. il giveaway ah, sì, lo <ride> Tutta giveaway. la verità sul giveaway ragazzi Allora mostriamo cosa offre il giveaway Perché prima di dire la modalità di come partecipare al giveaway Vi mostro tutti i prodotti Abbiamo tutta componentistica Un bellissimo manubrio OSI wow. Pedali Cromag Manopoli Corona, oh. un set di cose complete per rifarsi la bici. Abbiamo poi sempre tirare la bici. Copertone 27,5 Magic Mary. Per la bici enduro di H e camera d'aria. Passiamo pezzo fortissimo. Protezione, sì, bello, ragazzi. Ginocchiere di bluegrass e anche il golden eyes, che, però, okay, ok, questo qui è sporco, eh, so perché è il mio. mio. Perché è quello che. Per il giveaway non mi è ancora arrivato. E Lo sto arrivare. aspettando. Eh, la, la spedizione è un po' in ritardo. Però per quando poi annuncerò il vincitore sarà sicuro, di sicuro arrivato. Tra l'altro, l'altro, comunque, cosa che tengo a sottolineare? Tutti questi prodotti che state vedendo. Ve li lascio anche in descrizione perché. Quindi se non li vincete li se potete non vincete, comprare. Sapete cosa dovete comprare? No, non che potete comprare, sapete cosa dovete comprare. Ottimo, ragazzi. non dimenticate il cappellino, fantastico. Poi, ma a segno circolare da un milione di euro. No, scherzo. Adesivi, però ricercatissimi, tutti i colori, eh. Poi, bellissima maglia TK okay, di King. Apriamola giusto perché così la mostriamo Tac Retro e fronte Northwave per girare in DH Ok E poi ragazzi questo In realtà ho fatto proprio un unboxing a parte per questa cosa Anfetto. Quando mi è arrivato Ragazzi c'è cioè neanche per me ho queste cose Contenuto di questa cassetta Un set completo di tutti i tipi di chiavi Che possono servire per smontare una bici Adesso vi faccio vedere cosa uso io per smontare la bici Io ho... Questi attrezzi qua dentro Ho le mie quattro cavoli di attrezzini Dentro sta sacchetta E guardate cosa vado a voi però spieghiamo come funziona il giveaway Abbiamo provato a sforzarci a pensare a un modo che fosse meritocratico Nel senso che non fosse semplicemente la pura casualità E quindi solo se scrivi un commento Poi con il programma che sorteggia il commento Lui lo sceglieva e quindi Perché non ci sembrava giusto nei vostri confronti Esatto, tutto. Tutto quindi cosa ho pensato, ho detto Una cosa caratteristica del mio canale è la sigla Tipo tutte queste Sigla! Sigla! Sigla! Sigla! Sigla! E appunto, voi me ne mandate tantissime, e come sapete, io dico sempre: Non riesco a mettere tutte le sigle nei miei video. Io cerco di metterle più originali, quelle più innovative, ecco. Quindi ho detto, ma... Colleghiamolo a questo aspetto della sigla. Devo essere sincero. C'è da dire che apprezzo un sacco tutte le sigle che mi mandate, ma non ne ho viste così tante innovative per adesso, così super particolari qualcosa che mi stupisce proprio, qualcosa di particolare. Ecco, sarà così il giveaway. Non dovete fare la sigla, eh? Non dovete far la sigla, eh. Dovete commentare sotto questo video la vostra idea perfetta di sigla. Io sceglierò l'idea migliore e poi però quando scelgo quel commento che è ipoteticamente il commento vincitore questo commento di questa persona dovrà essere realizzato da questa persona per effettivamente vincere tutti questi prodotti che avete visto per adesso dovete solo commentare con l'idea di sigla che preferite iniziando a piovere e stanno venendo giù gocce grosse come sassi oh oh oh guardate ragazzi non abbiamo cambiato giornata eh il temporale è passato abbiamo già riscoperto tutto stanno già iniziando a girare quindi forse riesco a provare la bici nuova ragazzi mi sono dimenticato di dirvi il termine del giveaway avrete tempo fino al 6 di luglio per scrivere il commento io poi nel video che uscirà il 6 di luglio annuncerò il commento che mi è piaciuto di più quindi il vincitore possibile del giveaway che però poi avrà una settimana di tempo per inviarmi l'effettivo video Quindi mi raccomando iniziate a pensare cervellatevi, scrivete il commento e soprattutto pensate come realizzarlo eh? è la cosa fondamentale non dovete per forza andare in bici eh? potete fare il video di sigla nel modo che volete, totalmente libero basta che siete creativi ho provato la bici, ho fatto un paio di giri, fantastica, come al solito, però vabbè il setup non è che è cambiato molto dalle altre volte. Comunque dopo vi faccio un riepilogo del, di tutti i pezzi, vi fa un mini bike check. Volevo far provare la mia bici agli altri, ragazzi. Agli altri, chi è che la vuole provare? Tu la vuoi provare? Hai la faccia di uno che la vuole provare Sarà sicuramente molto più rigida della tua bici. Guardalo lì come pompa! Yeah! A caldo? Molto più rigida Il setup che tengo io di solito è Per i trick deve essere proprio, oh. sai, particolarmente dura la bici Rigida perché più è reattiva <ride> più è facile fare i trick in realtà Hai detto boleto? Ma, gu uh, ma guarda come stai bene Albi il sembra manu... il tuo futuro telaio Albi performante eh? oh, oh giornino, giornino! Però è bella, guarda di fianco come risalta ragazzi Oh damn. Avete apprezzato il primo panettone di una rigidezza spaventosa Davanti è super leggera un piccolo appunto solo per la performance ma nupe un po più alto allora, Il pazzo che non si merita assolutamente niente ragazzi è vero, è vero non si merita neanche un giro sulla mia bici però come rompe le balle adesso se tu vuoi provare la mia bici Eh. Devi fare bar spin su tutti i panettoni no, Albi saluta gli stinchi del pazzo per Anche me. la caviglia è rotta Mamma mia guarda le caviglie. Ragazzi <ride> mettetevi le protezioni quando girate fate come... Alla prima senza provare niente Oh shit vai continualo Oh! Oh l'ha preso l'ha preso Non ce la fa Questo non ce la fa raga non ce la fa No non ci credo non ci credo dove l'ha fatto E qua? Oh, ma dove l'hai messo pazzo? Ma era già atterrato. <ride> sublime Concordo con quello che hai detto prima Sublime In questo video in realtà io non è che voglio mettere troppo riding Perché ci sono una marea di cose in questo video Giusto per fargli vedere un mio giro Filmami solo un giro sì, Va bene, va bene? I'm about to damage him, hammer him, pop papa capping him, laughing him, sabotaging him, starving him, mum disarming him, not even going with him. Arming him, no time for loving him, grabbing him, holding him down pennies off, slip my cock and up. There's a problem, looks like my cock is softening, so I get rough at him, and viciously I just go shoving him, barging him, naked with nothing but my cardigan. Okay. <laughs> oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Oh, you're a monk. Sì. Attenzione Ho riscontrato un problema Non avevo stretto la leva infatti mi è andata giù di brutto qua Oh oh Ok, forse <ride> da stringere Ok raga concludiamo questo video Vi faccio rapidamente un bike check Come vi ho detto appunto non è cambiata granché dalle altre volte telaio è sempre un Rose de Bruce Taglia M Ovviamente è personalizzato il colore Poi abbiamo ruote sempre industri Che come avete visto le ho fatte con i mozzi di colori diversi Da posteriore a anteriore, Proprio per farle matchare con il telaio Abbiamo tutta la componentistica sempre croma Quindi sella, tubosella, pedali Tutta la guida da stem Che tra l'altro appunto lo stem Il nuovissimo Ranger GR1 che, che come vedete è particolare perché ha già l'impostazione per mettere il rotor manubrio appunto questa volta ho deciso di cambiare mettere un manubrio in carbonio è il chroma Atlas. cos'altro davanti ho sempre una forcella una pike dj sempre gonfia 220 psi vabbè le gomme abbiamo le Rocket rocketron da 2 e 10 di larghezza se volete vedere magari più nel dettaglio come avevo montato gli altri anni i vari pezzi eccetera ci sono sempre sul mio canale i video vecchi degli anni scorsi dove alla fine il setup era più o meno lo stesso quindi vi consiglio comunque di guardarli se non li avete ancora visti, direi che possiamo concludere questo video finalmente vi ricordo che da questo momento parte il giveaway, ricordate di commentare con l'idea più innovativa più stravagante che avete per la sigla nella scorsa settimana abbiamo fatto una cosa come più di 3000 iscritti ma anche 4000, adesso di preciso non lo so ma incredibile, grazie mille per il supporto, continuate a supportarmi iscrivendovi e commentando partecipando a questo super giveaway e noi ci vediamo a un prossimo video, bella oh They won't know what's for the onesie.